NG 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia di Edoardo Ribichesu di Realistico. Allora, un commento a caldo su questa giornata densa? Beh, direi un commento più che positivo, Gerardo. Una giornata veramente ricca di contenuti, di spunti e di tantissimo networking. Rispetto all'anno scorso abbiamo ancora come dire fatto un passo avanti, quindi ti faccio anche i miei complimenti perché è veramente un ottimo, ottimo evento. Ti ringrazio. Eh, Realistico. Cosa sta facendo in questo periodo per gli agenti immobiliari? Se ci puoi svelare qualche chicca per il 2020. Beh, Realistico si concentra sul facilitare sempre una cosa, documentare al meglio l'immobile e promuovere al meglio l'immobile. Nel 2020 abbiamo tante novità da lanciare e vanno tutte in questa direzione. Tutto nel fatto di dare all'agente immobiliare gli strumenti più semplici possibili e più potenti possibili allo stesso tempo. Questo rimane il nostro obiettivo. La visita virtuale al momento è il 100% del nostro, della nostra offerta Posso darti qualche anticipazione, non sarà più il 100%, faremo, ci allargheremo leggermente. Dove? Non, ah, non c'è più, non posso dire di più. Aspettiamo il 2020. Grazie mille, Eduardo, Grazie la prossima. Grazie Gerardo, ciao. Grazie, ciao ciao. ciao.